una gara ormai che si trova alla sua undicesima edizione diciamo che a livello di numeri ci danno ragione perché stiamo parlando di 500 atleti che vengono a questa manifestazione in un territorio direi unico eh, il Gran Sasso Monti della Laga con la terra della Baronia è il top che uno, un atleta può trovare durante una gara per come la vedo io eh, devo dire eh, che c'è anche una bella medaglia all'arrivo che è dipinta completamente a mano uh, dall'artista Morelia Persico, dove da un lato c'è Castel del Monte e dall'altro lato c'è lo stemma Mediceo che si trova sulla porta di Santo Stefano di Sessanio. Speriamo bene, la gara è di 50 km, attraversano i comuni di Calascio, Castel del Monte, Valico Capolaserra, eh, Fonte Vetica, Piana di Campi Imperatore, Lagoracollo per ritornare a Santo Stefano di Sessanio. 50 km impegnativi ma bellissimi.